Natale, buon Natale e io e Jimmy ci siamo appena cambiati, sistemati, truccati io ho semplicemente messo un filo di trucco il vestito e sotto sono in ciamatte e adesso ci stiamo per scambiare i regali, io e la mia famiglia abbiamo sempre fatto a mezzanotte della vigilia sono super excited mi sono svegliata saltando sul letto è Natale devi prima ascoltarmi e poi te lo do. Mm. allora te lo leggo io Chi c'è? Ascoltemi. Caro Jimmy, per scoprire i tuoi regali ti invito a seguirmi. Anche quest'anno è arrivato Natale. Una delle poche certezze in questo anno infernale. Non ci siamo mai lasciati per due quarantene un'estate. E tutto senza prenderci a testate. Lo confesso, che è successo! Mi hai concesso il tagliarti i capelli, ma non è stato un gioco da Pivelli. Dopo ciò che ti ho inferto, forse è meglio che ci affidiamo a un esperto. Ricorda, se Bellino vuoi apparire, un po' dovrai soffrire. Che significa? In che senso? Okay. Okay. È una carta da Sephora per andare? a farti... le, le ciglia, le sopracciglia... <ride> le sopracciglia e le ciglia wow bello amore non lo stavo a dire... no cioè, è nel senso è infatti è la carta... Sì. vai lì spiro... c'è cioè prepagata e... bello... Poi... oh se ti vuoi lo faccio... <ride> ora con le sopracciglia fatte parliamo delle tue malefatte... oh mio caro bel donzello ma quanto sei dimenticherello! Devo uscire. Dov'è il portafoglio e le chiavi? E ogni volta mi chiamavi. D'ora in poi non toccherà più a me. Ora! Ok, questo... Questo non lo so, idea di cosa sia. Questo deve essere figo. Chi è che chiamo quando, se, quando mi dimentico le chiavi e me le trovo? Cioè, un si fuori delle chiavi, del, del coso. Esatto. Noi, davvero! <ride> è un localizzatore di oggetti. Ti dico, non so se funziona. Sì, però, tipo, tramite app tu lo leghi col bluetooth. Allora, non è GPS, quindi deve essere in casa. No, a, che, a casa. Scherzio, ti la dominare, perché c'è chi <ride> mai lo sa, quando perdo le chiavi e non le trovo. A parte tutto. Però non sapevo neanche di preciso l'esistenza di sta roba. Pensavo fosse più sottile, a eh, da metterne nel porto. Le istruzioni su te in inglese sono una provocazione. <ride> Perché è italiano sta cosa? Vabbè. Vabbè. Magari dentro sono le istruzioni. Andiamo avanti. Oh, avanti. Quindi, ora sarai ancora più bello, puntuale. Non manca qualcosa di artigianale. Sei anche alla moda, si sa. Allora, finiamo questo Natale con atomicità, da abbinare a quella giacca che non ti piace mai, ora sono sicura che non te ne libererai. Qual è la giacca che non mi piace mai? Quella grigia? La beige. La beige, sì, capito. che bella la scatola! è il colore è bellissimo. Wow. È un dolcevita sotto giacca, molto oh, oh, alto. Oh, Questa è una vabbè, Cashmere. guarda se c'è niente dentro. Siamai sì, che ci sia niente. In Che senso? <ride> Qui sul tagliandino non c'è niente. No, regalo. Bellissimo. Cashmere. Ah, ho, non me lo so, proverei. Ho pensato sotto su. la giacca. Lo dopo. Quella beige. Certo. Quella che dicevi l'altro giorno, <ride> non mi piace, la voglio. Lo provo subito a infatti su quello. Wow, bellissimo. Ti piace? È stupendo? stupendo questo rame. La taglia è giusta, no? Buon Natale. Grazie, amore. Hai fatto tutta la rima. Sì. Eh, Quindi sei preparato il discorso. No, l'ho studiata ieri a cena. Ah. Ieri a cena così. Non è quando a un certo punto faccio figata. Ok, tutto bello dopo me li godo. Però, allora, poi di a me. Aspetta, questo non lo mettiamo a posto? È una cosa itinerante? No, è dinamica però. Cioè, devo fare squat? Eh, più o meno. Il mio regalino. Il mio regalino, ovviamente il pacchetto... È, beh, beh, un sacchetto dell'organico potrebbe essere un indizio. Ma è quello giusto? leggere io ora ora capirai perché mi sono messo a ridere prima no no così è troppo facile devi essere più abile come ti è venuto in mente il tuo regalo troverai se la caccia tu farai ma ieri se avessi vero indizio dal posto meno probabile inizierei, un salto in garage ce lo farei. Stai scherzando? Devo andare in garage? Eh, se il tuo regalo lo vuoi. Oh God, non ha le cazze. Un salto in garage tu puoi. Vai, andiamo in garage. Se il regalo tu vorrai, patire dovrai. Madonna, sono senza calze d'inverno, cioè. Apri anche l'altra porta. Che è la macchina? Sopra, sopra, sopra. No, non ti ho regalato una macchina. L ho per i 18 anni. Poverino? È poverino! Mm, wow. Che brutta carta! <ride> e dai, fai un po' effetto strappo. Comunque il pacchetto... Lascia un po' a desiderare Ok, okay me lo inizi. devi far leggere Ma non si trova nulla No, ancora no leggo No, leggo io Obischera, in garage che tu ci fai Tanto qui il regalo non lo troverai <ride> Indizio Forse Luna il regalo custodisce Guarda sotto il letto magari ti stupisce <ride> Andiamo su. Luna, dove hai messo il regalo? Sotto il letto, qua, questo letto. Sì. Oh. No, ti ho vuoto anche oh. questo. <ride> Come fai a che è vuoto? Eh, oh. Eccoti qua. Sotto il letto il regalo pensavi di trovare, ma la caccia non sa da fermare. Indizio, se la diritta via... Dritta, o dritta? Diritta <ride> era smarrita. A sto punto vai in bagno e rimarrai basita. Che bagno? Eh. Ok, bagno. Quindi, bagno. Questo. Ma ah, forza. È stato un quarto d'ora. Ah, beh, questo è Sì! Sono arrivata? Sì! Mia. Questo sacchetto non ci intrasta un cappero, non ci... non ci incastra un cappero. Ok, tu fidati di me e fai come un gambero. Torna dietro, torna indietro e guarda bene sotto l'albero. Eh, eh, scusa, ti sei fidato di me? Sapevo che devo rimanere lì e mo'? E scusa, è oh. Se siamo pezzi, custodia della macchina fotografica. Custodia della macchina fotografica che però mi hai beccato. E vabbè, sorbogliamo l'importante è che è sia super pratica. Wow, guarda come è morbida! Esatto. E la fotocamera ci sta perfetta: è la sua. Oh, sì. A me non mi faceva impazzire. Allora, è no, è, è perfetta perché è rigida, oh, compatta okay. e rimane non bella so, protetta. Non. Uh, Questi l'altro giorno io li avevo già trovati da Mo. Che bello! Però non ero sicuro che potessero piacere. Bellissimo! Era. Cioè, bello così. Questa è qua... Bella! Una bella accoppiata. Bellissimo! Eh. Stavo mezz'ora lì a capire <susurra> quale accoppiata fare. Wow! Cosa posso farti? Quindi Guarda che qui. stile è questo? Casa vaniglia. Eh? Ho visto altre cose, e questa è abbinata a regalo l'anno scorso, certo, è tutto l'anno. Ah, oh, ma non le faccio le foto. le stampo! Così, sì, Così le appendiamo dentro al letto. Grazie. E ho già un'idea di come appenderlo. Vabbè, lo fai tu, poi tu sei più bravo. Io le spiego le stampo. Beh, due regalini che mi sono fatta io Beh, Questo sono curioso però eh. questo, ho secondo, alla fine. questo secondo me è un po' lo zampino di Jimmy allora. Dimmi, vediamo Ti rispondo e vedremo Beh, allora. Dipende anche quanti numeri sono Quanti articoli sono Uno Beh, Per me dovevi prendere la gonna Fra tutti Questo fitness ecco <ride> la gonna eh? No, però no, non, non ci credo, hai preso la gonna. Ora mi tocca farti un altro regalo. <ride> sì, no, bella! Oh, grande! Ho preso era... la camicia perché Era la mia seconda scelta. È molto più fr... cioè la posso usare molto più spesso e poi se penso a quanto la camicia di mia nonna effettivamente è durata questa può essere una Che taglia è? 42. No, ah, no, okay. l'ho presa bella larga di spalle. Ma hai provato la 40? Sì, ma mi stava piccola di spalle. Ok, perfetto. Bellissimo. Ah, io sono super d'accordo che questa la usi troppo di più, infatti era la mia seconda scelta. Eh, hai fatto questa bene. Questa poi la userà mia nipote <ride> e si ricorderà di me. No, stupenda. E poi il mio regalo principale. <ride> Eh, io ho un... Ah, ok. Eh, una percezione vero, vero. ce l'ho. Cosa pensi? No, dai, non voglio sciupare, ah, dillo. posso dirlo? Dillo. La sciarpa. Vediamo se c'è un sacchettino. Vuol dire che in realtà mi sono tolta un ospizio molto più particolare. Wow, <ride> dai, grande! Sì. Eh... Questa la possiamo provare anche subito, non è neanche troppo... Sì, no, anche perché... Beh, bella, questa l'avevamo vista lo scorso anno, è vero. Allora... Mm. Mm. Wow! Come mi sta? Beh, da Dio. Sì. Sì. Ora non so neanche come l'ho messa. Non so se la, la fascia rossa si deve vedere. Sì. Ok. L'influencer con il suo mezzo principale. Ho oh, il mio turbante. Hai il tuo adesso turbante? Adesso il mio turbante. Beh, adesso dobbiamo andare. La fascia con la fascia, yeah! Motivo un no, più per adoro, tornare agli per... Emirati. Beh, eh? Così ci stareste, addio, negli Emirati. Mm -hmm. Ma io d'estate metto sempre le fascette. Vabbè, metto quelle non di Gucci, però. Beh, bella. Quello ribellissimo. Ti piace? Wow. Ma non ho visto un... Uh, È no. stato l'acquisto meno ponderato della storia, l'ho provato e ho detto ok. Quest'anno siamo stati chiusi in casa, togliersi almeno una soddisfazione, ha fatto bene, fatto bene, ci sta. Avevo visto un, un ghepardo, invece era il fiore, bello. Ti piace? No, però c'è la farfalla. Wow. C'è la farfalla. Mm, siamo sicuri che non c'è un gheppardo, perché inizio a dubitare. Tanti auguri di Buon Natale da parte nostra. Buon Natale, Il Nini. Il nostro primo Natale insieme. Il primo di tanti. Hola. Buone feste.